Il 17 novembre 1950 nasce l'attore e il regista Carlo Verdone. Eh, la sua carriera nota al grande pubblico inizia in particolare con la trasmissione comica non stop dove interpreta diversi personaggi eh, che lui ha ripreso eh, osservando nella sua città roma eh, i diversi tipi umani prendendoli dalla strada e questa caratteristica dei tipi umani raccontati attraverso eh, l'interpretazione di carlo verdone sarà poi continua in tutti i suoi film eh, passando dal registro più comico e scanzonato eh, a quello anche più interessante, più impegnato, dove eh, magari prevale l'aspetto del cinismo oppure eh, l'osservazione comunque della realtà. Eh, Carlo Verdone tra i suoi film più importanti, Annovera è il primo, è un sacco bello, poi altri come Bianco, Rosso e Verdone eh, oppure Compagni di scuola, tra quelli diciamo più impegnati e anche maledetto il giorno che ti ho incontrato. È stato paragonato Verdone anche ad Alberto Sordi per la sua capacità di riprodurre appunto le macchiette, le, i personaggi caratteristici di Roma e, e in realtà i due hanno girato anche due film insieme, Il viaggio con papà e Troppo forte e, ed erano diventati grandi amici, tant'è vero che Carlo Verdone ha raccontato di come Alberto Sordi era solito ogni mattina eh, nella, ...davanti alla statua dell'Immacolata che si trovava nel del giardino della sua casa, lanciandole un fiore e innalzando lei una preghiera. E a proposito di fede, anche lo stesso Carlo Verdi, sempre ha dichiarato cattolico, anzi, eh, parla parlando di se stesso e della sua fede, così ha dichiarato eh, «Io sono un credente, ma con 100.000 punti di fragilità, con 10.000 incertezze. La fede per me è un rincorrerla continuamente e quindi un interrogarti dentro».